Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Mi trovo qui con Angela. Eh, ciao Angela. Angela, um, vorrei premettere che Angela ha fatto un percorso con me online di nove settimane e poi, eh, grazie al suo entusiasmo, ai risultati che può aver ottenuto, adesso ce lo racconterà, ha deciso e ha scelto di partecipare dal vivo al seminario di quattro giorni, due giorni di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e poi altri due giorni mm, il lavoro di connessione al sé superiore. Angela raccontami un po', eh, io vorrei sapere da te cosa ti ha spinto a venire qui al seminario dal vivo, eh, ma anche che cosa ti ha fatto il percorso online e magari anche la differenza tra i due se è possibile. Allora raccontaci un po', parliamo... Intanto della differenza tra i due, perché è la cosa che a livello razionale posso subito dire sì. ed è un beneficio esponenziale, se il beneficio da 1 a 10 rispetto alle aspettative, al desiderio comunque a quello che è arrivato online è 8, da 1 a 10, questo è esponenziale, cioè 10 all'ennesima potenza perché proprio il contatto fisico non c'è niente da fare, dal mio punto di vista la materialità L'abbraccio, la vicinanza, eh, danno un beneficio esponenziale. La parola più adatta è questa, sì, sì. e questo è. Quindi eh, a livello razionale non lo sapevo che avrei avuto questo beneficio, questa risposta, ma ormai lascio parlare il cuore, il cuore guida, mi affido, tant'è che quando hai parlato di un seminario in presenza, addirittura a Roma o a Milano, io... Ho sperato Stava che fosse a Roma, Roma perché arrivo a Roma. Nonostante questo ostacolo che è arrivato subito per la tua scelta di Milano, ho sentito di doverlo eh, prenotare subito perché era una cosa giusta per me e quello che arriva adesso eh, è proprio la conferma di poter aver visto la differenza fra l'online e la presenza senza nulla togliere all'online e, certo. e forse ho fatto quello in presenza grazie a, Facebook, grazie a quello quindi tutto serve e ogni esperienza ha un suo significato e dal mio punto di vista prima la devi vivere l'esperienza dopodiché ne godi del risultato anche a distanza e quindi tu mi hai fatto altre domande sì. su questo percorso adesso devo dire mi è arrivata tanta roba e onestamente ho tutta una, una nube di energia, un qualcosa che, che, che mi ha riempito e che per fortuna non razionalizzo perché sento che tutta questa roba viaggerà come nel tempo e eh, è un po' come il cibo che non ti dà il beneficio subito, il cibo corporeo sì. ma è quella roba che attraverso una trasformazione poi ti darà l'energia per vivere e per fare sì. e questo... Questa buffata, forse sì, non è così no. pertinente, però, grande, eh, questo grande beneficio che è arrivato è tanta roba. E piano piano. Ci sarà, vuole tempo per metabolizzarlo, no? Arriverà al momento giusto. Certo. E quindi sento che questo sì, detto anche con l'azione, non solo con il cuore, ma proprio pagandomelo subito, mettendo i soldi da parte, gestendo le mie risorse e è esattamente confermato e sento di essere nella via giusta per me e questo grande nutrimento mi servirà ad aprire questa nuova parentesi Rossella Sa che mi sono presa cura di me e degli altri in un lungo percorso che è diventato anche il mio lavoro Certo per 40 anni, non un giorno ma la vita mi porta a un grande cambiamento perché la vita sta cambiando, il mondo sta cambiando e anche il nostro mio prendermi cura dovrà essere diverso. Che comunque tu vuoi anche eh, far diventare tuo questo percorso eh, per poi. Questo aiutarci. percorso è già mio, è già, è tuo, è già mio ed è un crescendo. Bellissimo. E allora. una persona prima di me ha parlato di escalation, cioè di salita, sì. eccetera, ed è un percorso evolutivo. Sì. Quindi le energie dell'invisibile stanno diventando la realtà, cioè ciò che è invisibile agli occhi è visibile al cuore. È una tutto scoperta tutto. meravigliosa, quindi ho, ho scoperto che la bellezza pura e vera è quella che viene dal cuore, con gli occhi del cuore e con il sentire del cuore. Quindi ho, ho scoperto queste grandi capacità arrivate grazie alle disgrazie, e grazie alla sofferenza. Grazie. Alla sofferenza. Sembrerà assurdo, un paradosso, però grazie alla sofferenza io ho raggiunto l'autostrada verso il cuore. Quindi è stata un'accelerazione, la sofferenza è stata un'accelerazione per queste capacità cardiache. Però adesso la domanda è questa, la sofferenza è come il risveglio, no? Come un a... è una specie di insulto della vita a fin di bene, quindi sì. è la vita che ti sì. chiama... E alla bellezza e all'amore e al senso profondo della vita siccome non lo comprendi in altre maniere alla fine ti porta praticamente... quell'insulto forte che non è altro che uno scuoterti e come dicevi tu un risveglio quindi tutto serve e tutto di bene assolutamente sì anche ciò che sembra eh, e che forse è sotto certi punti di vista un dolore e una sofferenza Io però questo dico. che stai vivendo è tutt'altro giusto? assolutamente è... Eh, è aver compreso il senso profondo della sofferenza, che è sofferenza solo fino a un certo punto, eh? ecco. dopodiché eh, è solo energia, ed è solo bellezza. E per chi ha lavorato tanti anni in ospedale nella questione d'aiuto, eh, è arrivato il senso vero e profondo, quindi sono arrivata alla mia vera fioritura direi. Che bello! E quindi questa è... Sento che è passato tanto tempo a livello terreno, però a livello esistenziale è il momento forte della manifestazione di chi sono. Quindi... Ascolta, mia cara, grazie, grazie a te. Eh, quindi tu hai vissuto tutto questo lavoro sulla guarigione online e poi due giorni qui al seminario in presenza di sabato e domenica. Adesso oggi è martedì, il secondo giorno dove dobbiamo completare il percorso di connessione al sé superiore. Dimmi un po' come com l'esperienza della connessione che tu hai ricevuto e come l'esperienza di imparare tu a facilitare, perché tu eh, mi hai detto proprio ieri mentre facevi gli esercizi, andavi a puntare sui meridiani, sulle linee del corpo, hai provato una gioia immensa nel facilitare questo lavoro. Quindi c'è qualcosina di diverso rispetto alla guarigione, eh, al riequilibrio sì, energetico sì. No. Allora, con la guarigione ho scoperto una cosa che non mi era capitato mai, io comunque non l'avevo mai sentita così forte, che non c'è più differenza tra il dare e ricevere, quando tu pensi di dare in realtà stai ricevendo, sì e mentre ricevi stai dando ed è un'alchimia particolare e questa roba qua, il seminario è consistito in due parti, la prima parte me l'aveva fatto sentire e ieri ho percepito un valore aggiunto di cui ancora non ho la piena, pie... la piena pienezza, sembra un paradosso, però una piena consapevolezza. E, e siccome, come dicevo prima, il cibo non ti dà subito l'effetto di nutrimento subito ma ha bisogno di essere elaborato, sedimentato, decantato, ha bisogno della sua trasformazione sento che questi quattro giorni estremamente intensi, in cui sto così, <ride> non posso stare che in accoglienza piano piano poi porteranno i loro frutti e mi indicheranno la strada ecco una cosa che posso dire, senz'altro molto vera per me è che ha aumentato il senso di fiducia e di luce e di apertura al nuovo con grande gioia e serenità quindi l'ignoto eh, lascia dietro la paura e si apre alla bellezza, alla luce e alla scoperta che meraviglia, veramente un questo un è l'effetto di questi quattro giorni un'ultima domanda tu se dovessi dare un consiglio a chi consiglieresti di fare questo percorso? Allora, sento che ogni persona sta al momento giusto al punto giusto della sua vita anche se dentro si sente nel posto sbagliato. Si sente nel posto sbagliato, al momento sbagliato, solo perché non è centrato. E manca la consapevolezza e la centratura. Però se si affida e riesce a riconoscere quando eh, sta nella paura e quando invece ciò che lo governa è la fiducia, ecco, se riesce a distinguere che la guida in quel momento è la paura o la fiducia, se riesce a vedere questa differenza, allora lì è pronto per questo percorso. E quindi tutti siamo pronti, ma a volte non ne siamo consapevoli. Quindi lasciamoci guidare proprio dal, da un sentire che è diverso dalla testa, ma un qualcosa che si muove. Io adesso dico il livello energetico, ma qualche anno fa non un... so. Non so se qualche mese fa non sarei riuscita a esprimerlo in, questo, in questa modalità. Quindi l'evoluzione, il cambiamento e la trasformazione, anche se è repentina, stiamo, stiamo nel flusso, stiamo sopra le onde perché noi non siamo quell'onda, siamo il fondo dell'oceano, calma e bellezza e pace. Grazie infinite Angela, grazie. ti posso abbracciare assolutamente. <ride> grazie, Siamo parte di questo. grazie, grazie. Grazie a, grazie a noi, quello. grazie alla vita. Bella, <ride> grazie a tutti, buona serata.